Come sta andando la tua partita? Sì, ho vinto, Gianni! Tra l'altro, sì. Giada, lo sai che io ho approfittato del codice promo per comprare un nuovo Gormita, adesso lo sto sbloccando. È vero, con... sì. Sto sbloccando col codice. Gianni, mi sta la puntata. Ah. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Scusate, stavamo giocando con l'app, è troppo divertente. Sì, è troppo divertente, scaricatela anche voi perché è davvero divertentissima. Aspetta un attimo, metto in pausa il gioco. Ok, ci sono. Sono troppo forte a questo gioco, Giada, lo sanno tutti eh, che vinco sempre. Lo so, lo so, però anche io vinco eh, ogni tanto. E a proposito di vincere, sì, io voglio sfidarti con i collezionabili. No, Giada, no, dai. E no. oggi mi sento super forte e ti sconfiggerò. Ma non fai... Andiamo. Ma perché devi perdere? Vincerò, vincerò. Devi perdere. da, -da! Ti e... sfido con la Wave 10. Mi fa piacere che sei così felice Giada, tanto è impossibile battermi, lo sanno tutti. Non è vero, qualche volta ti ho battuto. Una volta, capirai. Se anche voi volete battere i vostri amici. E vincere come me. Mm, sì, eh. e come me, come farò oggi. Sì. <ride> Trovate la Wave 10 nelle migliori edicole nei negozi di giocattoli. Va bene Giada, eh, ora bando le ciance e ciancio le bande non era no? proprio va bene che... um, iniziamo a sfidarci aspetta aspetta io, io voglio chiederti. mi devo cosa. concentrare perché? vuoi perdere mi devo concentrare sempre aspetta no mm, questa qui sento che vincerò va bene va bene va bene e vincerò Johnny vincerò ricordati queste parole le, le ricorderò ci ricorderemo tutti guarda proprio davanti a loro ah, Sì. pronta Sì. prego una Uh. Vabbè, vabbè, vabbè Perché ridi? Non mi piace questa uh, cosa Uh, ragazzi ragazzi io Uh, già... anch'io Ma che cosa? Non uh, eh, già... l'hai neanche visto <ride> L'ho vista come Giada Però andiamo piano piano Ma Perché l'odore allora. della vittoria la voglio sentire piano piano Piano piano Allora Sei pronta davvero? Vai, mostra mostrai nostre vino Devo toglierlo dalla coperta sei pronta? Eh? Ma sei sicura che devo mostrare questo personaggio? Sì, mostralo! Sicurissimo? Sono sicurissimo oggi. Ma sì, sento che vincerò. Dai, lo fare così, lo fai vedere. Va bene, io ho trovato. Il titano degli elementi, Giada. Beh, non è ancora detto l'ultima parola. Dai. Io ho trovato... Hurricane! Scusa, scusa... Non è detta l'ultima parola, Gianni! Scusa Giada se rido, però... Un titano di elementi contro una fa Hurricane... è. è insomma... È somma, eh! Dai! Va bene, sulla card... Carissima Giada. Che numero hai trovato? Te lo devo dire davvero? Sì, devi dirlo. Non piangere però. No, no. Vedo già le lacrimucce. Non piango, lacrimucce. Ho il numero 9. Ah! Eh? ah <coughs> sì, è un po' di tosse? Sì. Sì, bene. Curati. Io ho il numero 700. Ma che togli due zeri, per favore. <ride> ho il numero 7, ho il numero 7. È il mio numero preferito. Però. Eh, poggiamo la carta qua. Mm. Che bello. E so, sotto al piede. Che faccio non faccio dirlo hai. a te perché è inutile, lo sai che allora. Intanto, c'è da ricordare che il titolo di elementi, essendo così forte, ha un so. numero molto alto. Non lo so, io non voglio, anzi, quasi quasi non lo dico perché voglio sentire prima il tuo. Di la verità, facci vedere, il numero 2. non ridere, non ridere, perché quando tu perdi, io non rido. Il numero 2. è bassissimo. Dai, lo dico, davvero. Sì. Ho oh, il numero 7. Non, non so che hai vinto. Uffa, no, non è giusto. Giada. Io ero così convinta di vincere. Tu, tu contro di me, ti devi solo arrendere. No, non mi arrenderò mai. Tutti perché arrendere. non bisogna mai arrendere. Tu ti devi arrendere. Adesso c'è cioè, il nostro amico tutti, che ci sta aspettando. Che mi andiamo arrendere. a salutarti. Giada, tu ti devi arrendere tutto sempre tutto. proprio. Ciao Gabriele! Ciao Gabriele! Ciao! Come stai? Bene! Bene! Che oh. bello conoscerti! Ma sei contento di Grazie. essere qua al Gormiti Show? Felicissima! Oh, che bello, che bello! Ma quanti anni hai? Sette e mezzo! Ah quasi ah. Otto. E ma e da dove ci stai chiamando? Da quale città? Uh, da Ceccano! E dove Via si trova? Dove si trova? In zona? In Italia? Uh, Lazio Ah ok sei giù, Lazio. Sei, giù, sei giù Sei giù sei Un po' sotto di noi Ok noi siamo a Milano Allora Allora tu, Noi sappiamo che vuoi farci vedere la tua collezione super gormitica Infatti, vero? la l'abbiamo già tutta preparata lì sì. dietro di facci te Facci un po' vedere vai vai sì. Facci vedere tutto quello che Chi vuoi Chi è il tuo preferito allora, uh, I miei preferiti sono Vulcan Ok come mai Vulcan? No. E... Così, così è del fuoco Eh, no, ci sta perché è fatta, fuoco, ah, magari è perché è un vulcano, somiglia a un vulcano, ci sta, ci sta, bravo Poi Poi? Nucleo Nucleo, okay. ok Quello è silver? Eh, mi sa di sì, la versione silver Sì Ah, ah bella si trova col giornalino, bellissimo Quindi vuol dire che guardi anche i giornalini, ah, li compri, leggi sì, sì, sì Poi? E... anche Motac. Ah beh, ah beh, ci sta, ci sta, sono più o meno nella stessa squadra, bene, e poi... E vedete che c'hai anche la torre dietro di te! Sì, con Antium! Antium, wow! Wow, ma che bella collezione che hai! Hai davvero. visto noi chi, chi abbiamo qua dietro invece? Sì! Come si chiama? Domanda! Lord, Lord Sol mi, mi è simile Diciamo po', che ci assomiglia è ancora più grande di Lord Sol. È il è Fortissimo ti, il, titano. il titano Bravi Ti danno degli elementi Bravi, cioè, Però è vero Però ti devo dire che hai ragione Assomiglia un po' a The Lord Sol. Sì Campo un po' I Sol. colori sono un po' son simili, son simili. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì sì sì Bene bene bene Ma è il Grumity Show da quanto lo segui? E Da un mese fa due Ah, ah beh, ok, ci hai scoperto da poco, decente, che bello decente. E che parte ti piace di più? La parte dove ci sfidiamo, dove facciamo vedere i giocattoli nuovi uh, La parte in cui vi sfidate con i collezionabili Quindi ah. anche se sei, diciamo, ci segui da poco um, Sai già chi vince con i collezionabili, vero? Chi è il più forte tra me Giada? Johnny. Eh, no, beh. come Johnny! Ma Giada, Giada, già oh. già, già è normale, se una non si allena... Io mi le... alleno tantissimo, Sony, e vi... sono, sono un po' sfortunata Sì, pazza. te allena a mangiare il gelato. Son, son <ride> le, to le torte, le torte. Eh, le torte. Ma no, però vabbè, ma, non c'entra. Ma come le torte? Ma Giada. Gianni, ma, ma, ma l'hai visto? <ride> il, sì, il codice sconto. Gabri, tu l'hai visto il codice sconto? Sì. Brandi. Ma, allora sai che cosa serve questo codice? Basta che lo segni appena lo vedi vai sul sito di giochi preziosi scegli qualsiasi gormita e quando lo stai per comprare inserisci questo codice e hai lo sconto cioè tu puoi comprarlo con lo sconto quindi wow wow bisogna wow. stare molto attenti eh? tu l'hai già visto quindi. allora prima di, di salutarci ci vuoi sì. dire una domanda Dai, noi, a noi ci piace quando ci fate le domande vuoi farci una domanda una curiosità del gormiti show qualsiasi cosa ti viene in mente che vuoi chiederci qualsiasi cosa una curiosità sta pensando. Eh. Sì, sì, sì, sì. Vabbè, è difficile come È difficile. E eh, non lo so, magari eh, come si fa il Gormiti Show, o, o qualsiasi domanda in testa, qualsiasi cosa. Se no, eh. se non hai domande fa niente. Eh. Puoi anche salutare i tuoi amici che ti stanno guardando, come vuoi? No, non mi <ride> è venuto in mente niente. È emozione. <ride> Va bene, li, li abbiamo fatto così all'improvviso, non è potuto ci neanche sta, preparare ci sta, la domanda. Ci sta. Va bene, allora noi per salutarci facciamo una cosa, apriamo le braccia Bravissima. e le stringiamo super stringi forte. stringi forte così noi ci abbracciamo da lontano. E con questo noi ti diciamo ciao, sappi che ti guarderanno tutti i tuoi amici sul nostro canale di YouTube. Vuoi, vuoi salutarli? Dirli ciao a tutti. Ciao. Puoi ciao salutare anche, vuoi salutare qualche tuo amico, qualche tuo miglior amico? Se... Che sai che guarderà la puntata? Uh, sì Vai, salutalo Vai, salutalo Così sarà contento Verità non so chi guarda il Guemini Show Vabbè, ma... ma glielo dici tu guarda, Gli dici, guarda... guarda, io ti ho salutato Vai a guardare dici, la puntata Dici, guarda, io oggi ti ho salutato su YouTube eh, Ti guardano tantissimi bambini Vai, salutalo Tanto poi ti guarda per forza Il tuo migliore amico ti guarda per forza uh. Come si chiama? Veramente ho un amico che eh, guarda i Gormiti. Ah, eh, okay. Come si chiama? Salutalo. Davide. Ah, ok, lo salutiamo noi allora. Salutiamo. Ciao, ciao Davide. Davide. <ride> allora, noi ci salutiamo, ti facciamo un grandissimo ciao. Grazie per essere stato qui. Ciao Gabri, siamo stati ciao. contentissimi di averti Ciao conosciuto. Gabri. Un abbraccio. Ciao. <ride> ciao. Ciao. Oh, Giada, c'è da dire che stare con i bambini è davvero bellissimo. Hai però. proprio ragione. E partecipare al Gormiti Show è facilissimo. Basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le indicazioni. Sì, mandate la vostra candidatura, eh, mi raccomando. Ora è arrivato il momento della bacchetta gormitica! Allora, Gianni, oggi sì. ci sono arrivati un po' di disegni e un po' di foto. Vuoi leggere la prima dedica. Sì, andiamo in ordine. Michele ci manda un bellissimo disegno coloratissimo di azzurro e ci scrive. Ciao Gianni e Giada, sono Michele, ho 5 anni, ho disegnato e colorato Crios, vi voglio bene. Anche noi ti vogliamo tantissimo. Ti bello. mandiamo un super bacione. Wow. Grazie, bellissimo il tuo Crios. Invece Francesco ci ha mandato due bellissime foto. Vedo, vedo. Con questa super delica. Sei pronto, Gianni? Sì, vai. Allora, ciao, mi chiamo Francesco e mi piacciono da sempre i gormiti. Mi piace tanto la vostra trasmissione e mi piacerebbe parlare con Johnny e Giada il mio gormita preferito è, Lord titano! Ah, è, vabbè, ci sta, è il titano <ride> ma come si può vedere dalle foto mi piacciono tutti Brave. spero che mi rispondiate presto vi abbraccio ah. Mamma, ah, guarda qui ha un esercito di intanto gormiti. abbiamo realizzato il tuo sogno eccoti qua con noi e wow wow wow davvero tantissimi giocattoli è anche c'è il titano anche. Sì, c'è il titano, Lord Canyon, Lord Titano... Wow, sei super gormitico! Sei un super fan! Poi ci manda un disegno bellissimo Leonardo e ci scrive «Ciao, sono Leonardo e vivo a Foligno con la mia mamma, il mio papà e il mio fratellino Massimo. Ho 5 anni e mezzo, vado all'asilo e mi piace molto giocare con i miei amici. Quando torno a casa vedo sempre le vostre puntate, siete bravissimi! I miei gormiti preferiti sono Achilos e Trition... Con il mio amico Edoardo ci divertiamo a diventare nuovi gormiti. Ma oh, che bello! Spero vi piaccia il, il mio disegno. A presto, Leonardo. Guarda, il tuo disegno è bellissimo. Grazie. È davvero bellissimo. Intanto grazie per seguirci, a noi fa davvero molto piacere. E siamo contenti che ti diverti insieme a noi. Esatto, e noi ci divertiamo insieme a voi. Quindi qui ci scrive, questo disegno è Riff, vi seguo se vi seguo. siete bravissimi, Leonardo. Grazie. Ti mandiamo un super abbraccio Gormitico E se volete continuare a mandarci dei disegni, delle foto Noi siamo super felici sì. Basta andare sempre sul sito gormitishow.com Esatto, Giada è finita la puntata Dobbiamo salutare i nostri piccoli amici Mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di Youtube Per essere sempre aggiornati Sempre aggiornatissimi Condividete il video e mettete tantissimi like, like. Un saluto da Johnny E Giada Ciao, Ciao.